Ciao a tutte e tutti, eh, un, un saluto da Ferrara, eh, dopo una lunga pedalata, partita il 2 giugno, il 3 giugno a Iesi alla fine pian piano sono arrivato fino qua, stasera, in, eh, oggi pomeriggio mi trovo a Ferrara, un'umidità pazzesca. Eh, sono riuscito a ricavarmi un angolo un po' ventilato, e, mh, però c'è troppo caldo dopo più di dieci giorni lunga, lungo la costa adriatica. Devo dire che questo non è stata <ride> una sorpresa molto positiva. Comunque stasera non parleremo della mia vacanza, ma parleremo del mio nuovo progetto editoriale con due persone. Mi sono molto care adesso le coinvolgo in diretta. Chiara e Adriano, piano se riusciranno a subentrare. Bella, eh, no ecco, eccoci. Ciao, Ciao. eccoci, ce l'abbiamo fatta. Grandi, eh, grandi. Bravo, ce l'abbiamo fatta. Anche io ho dovuto fare una corsa in bici. Come, come <ride> Sì, perché c'è stato un piccolo disguido tecnico e Chiara e Adriano erano in due posti separati. Sì, 9 e... chilometri. No, chilometri. All'ultimo momento molto gentilmente si sono riuniti. Ovviamente scopro che Adriano ha fatto un, una corsa. Grazie. Che, che sì. aria tira là? Fa caldo, freddo? Fa caldissimo però sono un po per prometto no. che ritorno hai per... l'impermeabile <ride> sì. no aglia ok <ride> qua anche a fa caldissimo sono fa riuscito caldo. a trovare un angolo ventilato al barista dove ho preso un oh. succo di frutta ho chiesto oh. ma c'è un, un punto ventilato e mi ho detto questo è la, il punto più ventilato della città <ride> si muore di caldo e di umidità Vabbè. Eh, uh, anche tu devi andare in montagna ah. in costa... eh, ma guarda la costa adriatica nella costa adriatica si stava da dio, cioè Senigallia Pesaro ah. zero umidità si stava benissimo qua invece <ride> va. si vede ah. che mi avvicino al progresso, alla civiltà alla modernizzazione <ride> alla padagna mamma mia va bene, allora Chiara Adriano, siete mm. due dei tre eh, attori collaboratori del mio progetto editoriale. Ci vediamo da quando l'hai pensato. Eh, in realtà sì. È vero. Il titolo è 11 storie di resistenza, 11 anni di Turchia. C'è Bruno Consani che si occupa della parte grafica, la copertina, illustrazioni interna, eccetera. E voi... Eh, vi occupate di un altro punto che per me è essenziale adesso prima parliamo di questo e poi magari ci diciamo due cose su come ci siamo conosciuti vai in questo progetto raccontate quale sarà il vostro ruolo il vostro contributo eh, vabbè, eh, beh, sostanzialmente perché noi di lavoro dovremmo fare i redattori editoriali e Già alcune volte abbiamo operato con Murat, eh, in sostanza per la prima volta nel, nel libro che aveva fatto insieme a uh, Denis Giugel, che in questi giorni è anche di nuovo eh, su, sulla notizia perché è, è stato nuovamente inquisito da, dal Presidente della Repubblica. Eh, Denis Giugel è un almanci, un giornalista Almanci che quale Stavamo facendo un, un libro eh, su, su Taksim, sulla rivolta di Taksim e lì ci siamo rivolti a Murat e lì abbiamo conosciuto Murat. E abbiamo conosciuto, abbiamo coinvolto, gli abbiamo chiesto di fare un pezzo. Una, una, che è diventato una, una parte del libro. Poi. <ride> è diventato un <ride> una, del libro. Una parte cospicua del libro è... e anche in quel caso l'abbiamo fatto da, da editor su lavoro scritto. E così faremo anche con il una volta che l'avrà completata, che l'avrà scritta. Eh, Quindi adesso... voi, voi rendete un po' più italiano il mio, quello Beh, che scrivo io. Italiano, perché un po' più è... italiano. Un po' più. sì, un po' più italiano. <ride> no, ma poi... la differenza con i tuoi scritti è che eh, leggendoli uno è convinto e dice: Sì, no, ma è giusto, eh, questo è in sì, italiano. Poi dici no, però non si dice abbracciare le armi, si dice imbracciare le armi. <ride> <ride> <ride> però è, è, è facile, è comunque un lavoro facile. Non è, non è, no, è, è facile, per... quindi, insomma, useremo la, la nostra esperienza, e tu, anche la tua con noi, perché stai benissimo. Lavorando anche per il G0, stai benissimo che cosa come lavoriamo e quindi Cosa sappiamo interagire in qualche modo Allora Chiara e Adriano lavorano come redattori sociali, possiamo usare questo titolo e gestiscono sono le, le, le uniche anime principali protagoniste del, del, di questo nuovo portale di, di informazione sulla geopolitica, Oggi Zero che è un, una realtà super giovane torinese come ha detto Adriano come età il sito no, sì, perché non ha neanche un anno <ride> come come come redattori eh e, e autori sei il più giovane forse ah, io sono il più giovane forse è vero abbiamo abbiamo iniziato a collaborare anche sul, su questo nuovo progetto loro e, e io sto insegnando e sto imparando come si scrive sulla geopolitica perché è un, una cosa che non ho studiato, non ho fatto quelle scuole come ISPI eccetera e, e la mia formazione più che altro era da reporter, poi sono diventato giornalista, però di geopolitica non, non avevo scritto quindi sto imparando anch'io. Sì, però è una un... buona capacità di analisi. e Sì, questo sì. È, ah, grazie. È <ride> quindi eh, quello ci va. <ride> grazie. Che eh, non è da tutti, non, è da tutti eh. non da tutti i reporter, non da tutti... È più facile fare cronaca no? È eh già è un po più facile assolutamente e in questo progetto editoriale 11 storie di resistenza 11 anni di turchia e loro due, io li ho, li ho invitati a far parte del, della squadra a sedere a bo al bordo di questa di questa barca e loro hanno accettato quindi una volta completata la scrittura e appunto renderanno tutto quanto un po' più italiano e poi mi aiuteranno anche a creare la, la struttura, un po' i capitoli, eccetera, anche se la struttura del libro è a, libro abbastanza lineare, abbastanza banale, se no. diviso in 11 capitoli, in, 11, in ogni capitolo si, no, si no, parla no, della no, vita no. Di, di una delle 11 persone che intervisterò, che sto finendo di intervistare e poi attraverso loro avrò la possibilità di raccontare anche gli ultimi 11 anni della Turchia. E noi due In realtà io e Adriano ci siamo conosciuti eh anni fa, perché mi chiamavi Adriano in radio, eh, su Radio Blackout, per parlare della Turchia. E in effetti questa conoscenza nostra ha fatto sì che tu mi chiamassi e mi chiedessi di, creare, di scrivere un contributo per il libro di Denis Uccelli. Eh, ma noi non ci eravamo mai visti di persona. Mi ricordo addirittura no. che ci sentivamo molto via mail durante la scrittura del libro e tu eri venuto al Divine Queer Film Festival e a vedere sì. il film. Tu mi conoscevi di faccia, ma io non ti avevo mai visto, quindi non ti avevo riconosciuto. Avevamo chiacchierato e avevo detto ma lei chi sarebbe? <ride> e <ride> mentre invece ci stavamo scrivendo per finire il mio contributo sul a libro di, di Sì, sì. sì poi questo è, è dovuto al fatto che tutti, tutti e tre siamo cinefili eh, Laureati in storia critica del cinema, no, sì, tu, anche due. tu hai fatto il dance. Uno delle, una delle una tue delle varie, varie lauree <ride> <ride> di, di, di questo tenore, ma in realtà ci eravamo conosciuti molto tempo Secondo me per una ah. presentazione ah. di un libro, per quello che io ti conoscevo perché ah. ti avevo coinvolto in una presentazione di un libro quando eravamo editori e noi. È vero, eh, un ragazzo piano sì. che adesso lavora da un bar torinese eh, e, che sta per diventare padre e che aveva ah, raccontato sì. la sua storia di, del suo ritorno in Afghanistan per andare a prendere la madre che era in un e portarla a Poita, cioè in Pakistan. Già, lui Tutti... in... vi ricordate il nome dell'autore del ragazzo per caso? Bussain. Bussain Nazari. Bussain Nazari. Ok, il libro, il titolo del libro com'era? Ok, io mi ricordo di quella sera, voi mi avevate dato il passaggio, mi ricordo. eravamo andati in macchina in Che tra l'altro, quella sera, a Chieri, a Pacianca, sarebbe stato Karim Maitrefa a fare la presentazione, ma all'ultimo momento si era ricordata che avevo un altro impegno, questa è la tipica cosa che fa sempre Karim, e quindi ha passato a me. Io tre giorni prima sono venuto a sapere di questo, tra l'altro tra le persone che hanno parlato, chi c'era? Vi ricordate? No, c'era il vuoto. Curcio c'era. Ah, sì, vero, era, che era venuto su Renatini. Sì. Esatto, io ho dovuto fare la presentazione del suo libro, Respinti per strada se non mi sbaglio, e tre giorni prima ho saputo di questa cosa, non sapevo chi fosse e non avevo letto ancora il libro quindi Fantastica. quella è stata una serata stressante, stressante, stressante all'ennesima potenza all'ennesima potenza sì. poi fuori c'era il presidio di un'associazione Quindi era anche un momento super teso in città per gli organizzatori e, e mi ero trovato questo è uno dei mille regali di Karim ovviamente dell'ultimo momento <ride> Che spero ci stia ascoltando almeno eh non lo so non lo so però comunque questa qua è, si, si, si sta registrando prima o poi li arriverà lo vedrà Sarà costretto a vederlo. Mio. Sì, sì. Allora, restando sempre sul tema dei progetti editoriali, anche voi state lavorando su uno, eh, con lo stesso stile, crowdfunding, con la Produzione dal Basso, un, sì. eh, un progetto editoriale molto interessante per il quale ho realizzato il video promozionale andando a, a Milano, sì. intervistando l'autore, eccetera. Volete dire due parole anche su quello? Vado, vai. Il progetto è quello che scaturisce da un osservatorio che Alfredo Somoza ha, messo, ha, ha, ha nutrito per una ventina d'anni da quando ha partecipato al forum di Porto Alegre e ha continuato a seguire l'argomento su cioè, tutti gli effetti della globalizzazione, positivi e negativi, e anche un po' la retorica che è collegata a, a questo argomento, quindi come ci vengono fornite... Le notizie relative alle scoperte, le notizie, insomma, le conseguenze di questo processo che investe tutto il pianeta. E, e quindi eh, ci ha fornito l'autore dei testi eh, che stiamo in qualche modo elaborando, collazionando, eh, mettendo insieme a dei podcast, cercando di produrre un progetto editoriale che, eh, che poi sia effettivamente un libro, un oggetto libro vendibile un ebook, un libro stampato on demand, insomma cioè, troveremo il modo di diffonderlo sulle piattaforme online sia come libro mh, scaricabile che come PDF, come ebook e i pub e abbiamo eh, lanciato la campagna di crowdfunding su produzioni dal batto e quindi eh, insomma, è una forma di, eh, attivismo, di attivismo geopolitico attività, sì. ma abbastanza simile alla tua tutto sommato nel momento in cui sì, eh, di... porti le notizie soprattutto dalla Turchia ma appunto analizzandole, interpretandole e collocandole all'interno di tutto quello che è il, la strategia e il mondo geopolitico. Quindi eh, sono, sono due prodotti del tutto diversi, però che vanno più o meno nella sì, stessa direzione. Sì, è diverso il tema, ma è, è la questione anche di parlare di qualcosa che probabilmente non si conoscerebbe in altri, nei campi più no, battuti, cioè nell'informazione mainstream o insomma cerchiamo di uscire dalla censura diretta o indiretta, magari nel tuo caso è più diretta, nel nostro più indiretta, e, e, e fornire dei, dei contenuti che siano, no? anche nel tuo caso è così, di fornire dei contenuti Questa, che non uscirebbero in un altro modo. Queste 11 persone sono speciali, sicuramente speciali, e in Italia non se ne, non non se ne, non ne conosce esatto. quindi neanche. Il valore di, di un'operazione del genere è il far conoscere qualcosa che altrimenti non, non uscirebbe dal buio. Quindi sì. insomma... Allora, Per dire un'altra cosa sul vostro progetto, Alfredo Somosa è un grande divulgatore, lavora da anni per una radio molto interessante, Radio Popolare di Milano, e, e tutto quello che è necessario è su questo progetto editoriale è reperibile su www.ogzero.org. Okay. Sì. Adesso allora, concludiamo, perché tra poco c'è anche la partita, <ride> <e> concludi <ride> concludiamo e con una domanda. E magari chi ci ascolta lo vorrebbe sapere, perché voi due avete deciso di eh, far parte di, del, del mio nuovo progetto, appunto 11 storie di Resistenza. 11 anni e, e della, di Turchia, della Turchia. Quindi sono 11, le storie di 11 persone che hanno dovuto, hanno voluto lasciare la Turchia in questi ultimi 11 anni e vivono in Europa, in diversi paesi, in qualche maniera costituiscono la nuova diaspora turca, curda, comunque, di persone provenienti dalla, dalla Turchia. Perché? Perché avete perché, deciso di eh, non complicarvi la vita? La Esatto, perché questa idea l'abbiamo vista nascere, perché ce l'hai comunicata quando ce l'avevi appena abbozzata in mente. e eh, Ci ha affascinato l'idea di, di, di conoscere le storie delle persone. Cioè, alla fine, eh, credo che quello che passa attraverso l'elemento umano sia di per sé affascinante no? rispetto alla freddezza della notizia o dell'analisi bruta. E, e, e ci aveva affascinato quel discorso che ci hai fatto in una trattoria torinese, <ride> prendendo un, una birra con due noccioline, chiacchierando finché la, birreria, la, la, la trattoria stava chiudendo. Ecco. Quindi, que, quello ci aveva colpito e, anzi, avevamo anche sì, avevamo provato proprio un po' a sì. cercare di farlo pubblicare anche grosse case editrici. La più <ride> grossa casa editrice torinese. Solo che eh, hanno, no, noi lavoravamo per quella grossa casa editrice <ride> torinese e ne siamo usciti un po' stufati documentari. E, e, e, e, e, e, e la risposta eh no, che ci hanno che dato deve... ci ha confermato. Sì, è la dimostrazione Era... che quelle storie lì escono soltanto se uno ha il coraggio di arrivare al fondo del progetto che hai in mente. Cioè, è proprio quello che ci ha attirato. E comunque. È giusto essere tenaci in questo caso. lo cioè, saremo anche noi con il nostro progetto, ma in, nel, nel suo caso è proprio quello. Cioè, il fatto che non riesci a fare uscire queste cose su canali mainstream su, eh, e quindi bisogna andare avanti. Cioè, bisogna partecipare, bisogna fare rete, bisogna aiutarsi, e anche, bisogna… E anche <ride> politicamente è importante, sì, importante che una diaspora come quella turca, delle, delle migliori menti turche, fuori dalla, dalla, dal loro paese, di cui non si sa nulla venga esibita, venga mostrata come anche più delle altre diaspore. perché Turchia vuol dire Erdogan e vuol dire eh, autocr autocrate e invece Turchia vuol dire una raffinata cultura che viene buttata via così. Sì, sono <ride> storie di 11 persone che in qualche maniera continuano a resistere e magari una grande sì. casa editrice non ha accettato questa oppure non si è interessata si molto male. Però faremo, faremo un grande progetto noi, eh, eh per no, raccontare no. le storie di queste 11 grandi persone e esatto. eh, eh, gli ultimi 11 anni di un grande paese. Comunque, nonostante mille sofferenze eh, che, che, appunto, circondano questo paese, purtroppo però si tratta di un grande paese che ha una grande storia, grande umanità. E io sono contento di viaggiare in questo, in questo, in questo viaggio e stare nello, nello stessa, nella stessa barca con voi due. Secondo me faremo un grande progetto. Invito tutti quanti a eh, vedere i dettagli sotto questo video, ma anche tu, nel, nel mio profilo Instagram oppure altri profili sui social, dove potete trovare il link alla... Alla, alla, al sito della Produzione del Basso, eh, dove potete trovare una serie di opzioni per acquistare in anticipo il libro, ma soprattutto diventare coproduttrici e coproduttori del libro. Quindi come, det come avete detto anche voi, eh, si tratta di un gesto politico solidale, e, è importante io da quando ho iniziato a fare presentazioni, soprattutto dopo il libro che abbiamo scritto con Denise... E ho sempre ricevuto questa domanda, ma cosa possiamo fare noi? Ognuno può fare miliardi di cose per esprimere la sua vicinanza alla, a chi soffre in Turchia, ma forse far parte di un progetto editoriale è anche un gesto importante, non solo… Eh, commerciale ma soprattutto eh, politico secondo me e soprattutto questo è un progetto totalmente indipendente quindi eh, case di produzione oppure in, sistemi di distribuzione in, me in mezzo non ci sono non saranno sprecate carte e riceverete i libri poco prima eh, del, del, dell'inizio delle presentazioni e quindi secondo me un'idea un, un molto, molto vincente molto interessante bene, bene. <ride> grazie ancora vi auguro una buona bene. serata a voi due e grazie per lo sforzo che avete fatto per realizzare questa diretta <ride> nonostante gli, gli sguidi e non ci vediamo è tornato meno male. <ride> male, ci vediamo a Torino e grazie a tutte e tutti quelli che hanno as ascoltato e seguito grazie. ciao, no. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. No, ciao.